box popoli continua in diretta la sua carrellata di ospiti e ne abbiamo uno da, a cui voglio davvero bene ma vi faccio ascoltare questa musichetta per capire di chi sto parlando oh, È, sol, è, sol, è sol. E lui è solange ciao sole buongiorno buongiorno come stai sono molto, benissimo sono molto molto felice perché è un'avventura veramente bella e io da sensitivo sento un grandissimo successo. Poi, rig, rosso, come il fuoco, come la passione, come l'amore! <ride> Viva l'amore, sole! Allora, noi prima ti avevamo provato a chiamare, ma tu come sempre sei sempre impegnato perché tu scrivi tantissimi articoli per tante interviste. Sì, stavo Con... dettando un articolo. Sì. A pro... Posso approfittare un attimo, mi faccio un attimo di pubblicità? Ma assolutamente, amico mio, questa mi casa è tu casa! Grazie, sei troppo buono. Allora, siccome ricevo un sacco di numeri di telefono a cui io rispondo e mi fa piacere sul mio Instagram, perché c'è tanta gente veramente sola, io non prendo soldi, lo sai, certo. quindi rispondo molto volentieri, il mio Instagram è solange sole sensitivo, basta cliccare solange sole sensitivo, io sono un po' scemo, stiamo a parlare con la gente, soprattutto mi piace portarli fortuna okay. tu mi conosci da Illo Tempore e lo sai come sono assolutamente, assolutamente Sole intanto grazie per gli auguri, ribadiamo mi raccomando Solange sensitivo perché poi su Instagram è facile Solange creare Solange sole, Solange sole Solange sole sensitivo, Solange sole è facile creare falsi profili ma questo è l'unico di Solange, allora Sole Sole dici un po' il segno di questa settimana, di cosa ci vuoi parlare? Dimmi un po'. E Allora ti posso parlare di un segno uh, molto bello perché quest'anno comunque sia Cesare, i segni con le corna sono quelli più fortunati, quindi Capricorno, Ariete, Toro. Beh, questa settimana è la settimana del Toro, proprio del Toro. Oh, la nostra e... regia, Sole, c'è cioè il nostro regista che è proprio felicissimo. Perché il Toro questa settimana avrà incontri di sentimenti, avrà incontri per quanto concerne il lavoro, avrà incontri per quanto concerne le amicizie, particolarmente il giorno fortunato è il venerdì di questa settimana Quindi venerdì Il colore Porta Fortuna è il verde La pietra Porta Fortuna è lo smeraldo Ma se non avete lo smeraldo Anche una piccola giada funziona Non prendete però pietre finte Assolutamente allora, sole. Il colore Porta Fortuna è la margherita bianca con i pistilli gialli Allora io ti voglio però... interrompere un attimo Lo sai perché? Sì. Perché al... sì. il nostro Max della regia è sì. il segno che tu hai svelato e poi stai indossando una maglietta verde ma tu sei il numero uno amico mio <ride> io volevo, dia, volevo dire a questo max che non conosco che lui è una persona estremamente sensibile purtroppo questa grande sensibilità gli ha giocato anche delle cose non favorevolissime nei suoi confronti perché uno che crede ancora nei sentimenti nell'amore e lui ha una buona situazione sentimentale affettiva ma dovrebbe pensare un pochino di più per il proprio io, perché quelli del toro sono propensi a dare tutto a tutti e lui ha avuto un momento un po' difficile, che lo sta superando, ma un pochino difficile, lo sento una persona meravigliosa, veramente meravigliosa, perché lo sento proprio un buono, non è che tutti i tori siano così buonissimi, eh? Ti ringrazio, Beh. ti ringrazio, io ne approfitto, ne approfitto anche a tutti sì. i nostri ascoltatori. Se volete porre una domanda a Solange, io la prossima settimana sarò ben felice di porla, quindi potete farlo sia su suo Instagram ma anche contattando la redazione. Ma non si può aprire subito i telefoni, io voglio dalla la voglia di parlare con la gente, non <ride> si può aprirli. Ma guarda, no, no non, non si può aprire perché bisogna fare anche attenzione quando si aprono le linee perché poi sai, bisogna filtrare la telefonata, c'è tutta una serie di cose. Ma, Beh, noi sì, vero, la ma io non ho paura di questo, lo sai. Io sono diretto, quello che pensa dice e quello che dice pensa, comunque tornando a te io sono veramente felice, sappiate miei cari amici e amiche che conosco Cesare da anni ed è una persona veramente a posto, una persona per bene, oggi purtroppo nel mondo dello spettacolo come dico io, concedetemi <ride> questa parola un po' scurrile, è tutto falso, è tutto finto e tutto ipocrita. Eh, invece lui è uno sano, è una persona che vuole bene alla gente ed è amato dalla gente per questo, oltre ad avere la musicalità nel sangue, ha anche l'amore per le persone, ha anche la positività. E io lo adoro. Io ho sentito la sua mamma qualche giorno fa, e la mamma è lo specchio di lui, e lui è lo specchio della mamma. Ma grazie, o guarda, se... non se... mi fare emozionare che sto in diretta, non mi devi fare emozionare, perché la prima no, puntata. Ma voglio dire è... un'altra un cosa. E poi sappiate, mie care signore, signorine, ragazzotte. Ragazze, è anche un po' veloce cioè voglio dire quindi insomma piatto ricco non mi ci picco eh, sa saranno gli occhi azzurri mio caro poi le persone ci stanno anche seguendo tramite social mi stanno vedendo in uh, webcam quindi ti ringrazio fa sempre piacere ricevere dei complimenti io, io posso dimmi quanto tempo c'è ancora che poi chiudiamo eh? vai sole vai, vai vai tranquillo allora io ho un ricordo di Cesare lo voglio raccontare a tutti perché è una cosa che mi scusate mi commuovo anche un po' quando ne parlo lui è venuto a fare una serata in Toscana e, e c'era un ragazzo su una sedia a rotelle che assisteva a, a questo spettacolo e la cosa che mi ha colpito quando poi è riuscito a avvicinarsi a Cesare gli ha detto anche se noi ci vediamo una volta ogni 150 anni ma quando ti incontro quando ti vedo quando sento la tua voce mi sembra di camminare e con questo oh, scusate perché io mi emoziono su queste cose, eh, questo è Cesare, mi devi fare emozionare, allora, tu, ti, tu ti chiami Cesare Deserto, non sarà più un deserto ma sarà un prato immenso come ho scritto stamattina sul mio Instagram perché ho pubblicato questa cosa e, e ho scritto sarai un prato verde pieno di emozioni, pieno di musica pieno di fiori che raccontano l'amore, questo devi dare alla gente perché la gente ha bisogno di questo, Troppo ha bisogno buone. di questo e io dico un'ultima cosa, questo Covid, questo maledetto virus, stramaledetto, la televisione non parla più di niente, parla solo di questo virus, ma quante persone ci sono che hanno problemi di salute, quante persone hanno resti che, che finiscono per non mangiare più, preoccupiamoci di questo, sì! seguendo tutte le linee, perché è giusto, ma preoccupiamoci anche delle persone che hanno altri problemi, non ne parla nessuno! È vero Sole, è vero, ma è anche il motivo per cui io ho abbracciato questo nuovo progetto radiofonico, Vox Populi, la voce del popolo, io e te Bravo. ci sentiamo spesso, è bello intervistare la star internazionale, è bello intervistare comunque il personaggio famoso, ma anche gli amici. amiamo, è la più bella. amiamo le persone comuni, abbiamo il popolo, amiamo il cittadino perché è grazie a loro che noi facciamo questo mestiere e grazie al loro sostegno. Certo, guarda, io volevo dire un'altra cosa e lo dico veramente col cuore, io sono apolitico eh, perché cioè, io, la, per me la politica importante, sai che cos'è? Avere un piatto di pasta e l'amore, penso che, siano, che sia la politica più importante. Io questa settimana sono in edicola e non lo dico come pubblicità perché tanto ci sono tutte le settimane ma lo dico perché mi fa piacere se la gente in qualche modo legge ancora di più l'affetto che ho nei confronti della gente perché io veramente se volessi diventare ricco domani aprirei uno studio tu mi conosci bene lo certo. sai nell'arco di 3 o 4 anni sarei miliardario non lo farò mai perché per queste cose non si prendono soldi non è un lavoro è una sensitività è una sensibilità è un momento che bisogna regalare quando la mia nonnina mi ha lasciato questo mi ha detto non prendere mai una lira e anche se morisse di fame non la prenderò mai perché è una piccola missione non è un lavoro grazie mille Sole per la tua genuinità per la tua semplicità ed umiltà perché il, la prima volta che ci siamo conosciuti tu, io ero cioè, una persona sconosciuta si può dire, tu invece un personaggio del mondo dello spettacolo perché ti riconosce tantissime persone, abbiamo passato anche un Sanremo insieme, non potevi fare sì. due metri che eri invaso da persone che volevano fare <ride> selfie fotografi, quindi grazie mille per essere intervenuto e noi il prossimo martedì yeah. la regia mi ha segnalato vediamo di organizzare una telefonata da parte di un nostro ascoltatore se vuole porti io, delle domande. E io, e io se tu tu mi dici una piccola parola e concludo, sai che ho il piccolissimo potere di inventare delle piccole poesie di senso compiuto inventate al momento. Te la voglio dedicare a tutto lo staff, compreso il ragazzo del toro. Eh, se mi dici una piccola parola, dedico una piccola poesia portafortuna Porta Fortuna al momento e poi ci congediamo. estate. Sembrava bella, sembrava un po' anche nostra. Quante volte sotto pelle come mille indovene d'amore, quante volte sulla pelle magari senza nessun dolore quante volte quante sentirci nostri e anche vostri quante volte quante far finta di non aver paura per non paurire gli altri ma noi cosa faremo? ascolteremo la radio rossa red, indosseremo qualcosa di rosso e andremo incontro alla vita con il fuoco nel sangue e con il cuore che scoppia di emozioni Grande, che bello grazie sole, grazie mille per questo augurio per questa poesia, noi ci vediamo la prossima settimana Seguidemi a martedì Seguitemi su Solange Sole Sentitivo, ci tengo, risponderò a tutti, mi fa piacere, non ci vogliono soldi, vi voglio bene. Ciao grazie, Sole, grazie, ti grazie, voglio... grazie, grazie, grazie, grazie, buon estate. Ti vogliamo bene, ciao. Ciao, grazie.